E poi sentiamo un canto, dopodiché, gloria al Signore, andiamo avanti. Alleluia, gloria a te Gesù, gloria a te Spirito Santo. Alleluia, grazie Padre, grazie Signore Gesù, grazie Spirito Santo, alleluia. Nel nome di Gesù, Signore, iniziamo la pre, questo programma, Signore, invitiamo lo Spirito Santo, sia Tu, Signore, a guidarci, a tommo il controllo di tutto, Signore, tanto nelle preghiere come, come nel, nello studio, Signore, eh, chiediamo, chiediamo lo Spirito Santo che sua, sia Lui a tomare il controllo di tutto. Invochiamo il sangue di Cristo, Signore, affinché possiamo essere... Signore, lavati, purificati, con un cuore puro, una coscienza buona, una fede sincera davanti alla tua presenza, Signore. Signore, grazie per questa opportunità. Signore, edificaci, disciplinaci, Signore, fortificaci con la tua parola. Spirito Santo, glorifica il nostro Signore Salvatore. Signore, in questo momento su ognuno di noi, sulla nostra casa, sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Grazie Padre, mettiamo tutto nelle tue mani. Usa il Pastore, Signore, con potenza, con sapienza. Signore, con una unzione soprannaturale, Signore affinché siamo edificati noi e portare frutti per la gloria del tuo nome. Te diamo l'ode mm. e gloria e onore per tutta l'eternità. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia, Signore, perdoniamo anche a coloro che ci hanno offesi e le benediciamo. Mettiamo tutto nel testo nelle Tue mani. Colui che vuole impedire, Signore, allo svolgimento di questo programma, sia legato e cacciato fuori nel nome di Gesù benedice ai miei fratelli, quelli che sono a casa, quelli che, quelli che um, verranno dopo, Signore, benedicili, Signore, nel nome di Gesù, sei benedetto in eterno. Amen. amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia, pace Mario, Dio ti benedica, benvenuto, pace Lisa, il Signore vi benedica, gloria a Dio, pace, pace. <clears throat> Alleluia. Sentiamo questo canto. E poi continuiamo. Alleluia. Grazie Spirito Santo, grazie Gesù. Alleluia, grazie. Grazie. Alleluia, gloria a Dio. Andiamo avanti. Alleluia. L'altra volta abbiamo visto il, la Chiesa, quindi continuiamo ancora. Continuiamo come l'altra volta, da dove siamo fermati. Quindi l'importanza della Chiesa di Cristo, ok? L'importanza della Chiesa di Cristo quindi molte volte noi eh, pensavamo che eh, chiunque può essere cioè la maggior parte di noi siamo confusi in pratica perché eh, molte volte noi quando si dice chiesa molte volte abbiamo visto abbiamo pensato la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa, la chiesa evangelica, protestante, eh, eccetera, no? Ma la Chiesa ehm, in realtà non è quello che noi pensiamo che sia, fino ad oggi, noi pensavamo che fosse l'edificio, invece no. Ok? Quindi questo eh, ci porta a chiederci cosa allora significasse realmente questa parola Chiesa. Quindi siccome molte persone pensano che la Chiesa sia un edificio, atto alle funzioni religiose, piuttosto che una congregazione che adora Dio. Quindi l'interpretazione di chiesa può essere furviante. La parola greca per chiesa, ecclesia, letteralmente significa assemblea di persone riunite insieme con lo scopo di adorare, pregare, lodare, o semplicemente contemplare Dio, quindi in greco chiesa significa, ecclesia significa, assemblea di persone riunite insieme con lo scopo di adorare, pregare, lodare, semplicemente contemplare Dio. Quindi nel Nuovo Testamento <coughs> Ecclesia comprende qualsiasi numero di credenti. In questo momento noi siamo in sei? Ok. In sette, in otto? Va bene. Ma in un luogo dove sono riuniti due o tre persone, la Bibbia dice: Io sono in mezzo a voi. È vero o no? Gesù dice. Se due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gloria a Dio. Quindi ehm, può essere usato per piccoli gruppi che si riuniscono nelle case. Abbiamo visto in Romani capitolo 16, 5, ieri, ieri. Oppure insieme dei credenti in una città. Atti 11, 22. Me lo leggi? Atti 11, 22, quindi la Chiesa, l'importanza della Chiesa e poi cos'è la Chiesa. Stiamo vedendo questi punti che sono molto importanti. Atti degli Apostoli 11, versetto 22. Dei membri della chiesa di Gerusalemme e inviarono Barnaba fino ad Antioch, quando egli fu giunto ed ebbe veduto l'effetto della grazia di Dio, si rallegrò ed esortava a rimanere con animo fermo e di poiché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e mi leggi fino al 26, grazie? Parlo trovato. Volta i discepoli e c'erano i cristiani in Ok, allora quando Gesù fino ad Antiochia non c'era la parola cristiani, ma c'era la parola quelli della via. Ok, o i credenti, i fedeli di Cristo. Per la, prima volta, per la prima volta, qua vediamo in Atti 11, versetto 26, i discepoli furono chiamati cristiani. E lì vediamo che eh, la chiesa che era a Gerusalemme mandò Barnaba per fortificare la chiesa che era ad Antocchia, perché lì i discepoli cominciarono, lo Spirito Santo si muove, la potenza, la gloria di Dio era lì, allora da Gerusalemme mandarono degli aiuti, tipo Barnaba, che poi andò a prendere Saul di Tarso, che poi divenne anche l'Apostolo Paolo. Okay? Paolo, il suo nome ebreo, da ebreo, si chiamava Saullo di Tarso. Quindi per la prima volta i cristiani, eh, cioè la, eh, i credenti, i fedeli di Cristo, i discepoli, furono chiamati cristiani ad Antocchia. Quindi qua stiamo vedendo, in Atti eh, 11:26, l'insieme di credenti in una città viene chiamata chiesa oppure un distretto geografico ampio come l'Asia o la Galazia. Il tipico incontro della Chiesa si svolgeva la maggior parte in casa. Oggi noi siamo in casa, però nello spirito siamo uniti, stiamo udendo la parola di Dio, siamo in comunione. E la Chiesa, ma è molto importante, come vi ho detto ieri, in Ebrei 10, 20, 25, è molto importante che la Chiesa si riunisca insieme per fare opere buone e giuste per quello che Dio l'ha chiamati, li ha creati. Ok, andiamo avanti. Quando queste persone si riunivano, tutti avevano chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole. In altre lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione. Quindi si faceva ogni cosa per l'edificazione della Chiesa. Me lo leggi Primo Corinzi, capitolo 14, 26. Fratelli, non siate fanciulli nel giudicare, ma nella malizia fatevi bambini e uomini maturi nel giudicare. Sta scritto nella legge, con altre lingue e con labbra d'altri io parlerò di questo popolo. E nel a di ascoltare, dice il Signore, sì signor. sono okay. sicuro. È un segno non per i pagani ma per i credenti. Supponiamo che tutta quanta la Chiesa si raduti insieme e tutti parlino le lingue. Se vi entrano dei semplici catecuni e degli infedeli, noi diranno forse che siete tutti impazziti: ma se tutti invece profetizzano qualora è il fedele. Un semplice catacume, e convinto che ti chiami. 26, il versetto 26, me lo leggi? I okay, segreti del suo cuore vengono svelati, e così tentandosi con la faccia a terra, non lo e proclamerà che Dio è veramente in mezzo. O che anche il 26. Quando vi raggiungete, ci può essere fra di voi chi ha da Chi ha da, chi ha da... esprimersi nel mondo delle lingue, chi ha un'interpretazione da fare, in modo da identificare, okay. e se c'è chi ha il dono delle lingue. Parli due al massimo tre uno per volta e chi sia uno che ci sia, ok. Basta così, grazie, grazie. Quindi, cosa significa? Sì. Vedete, la chiesa quando si unisce la chiesa, ok? Quando siamo insieme, cosa succede? Ehm, qualcuno ha un salmo qualcuno ha un insegnamento, qualcuno ha una rivelazione, qualcuno parlare in un'altra ling lingua, qualcuno ha interpretazione. Tutto questo, cosa fa? Edifica la Chiesa, cioè il corpo di Cristo. Molte volte le persone, quando non vanno in comunione con i fratelli, ad adorare Dio nell'assemblea dei fratelli, nell'assemblea di Dio, dove Dio viene glorificato, adorato, onorato, molte volte queste persone eh, non vengono edificati. Col, col passare del tempo diventano spiritualmente deboli, quindi facilmente preda al nemico. Allora è importante la comunione fraterna, perché c'è chi canta, quando uno canta, per mezzo dello Spirito Santo, quel canto cosa fa? Cambia, fortifica il cuore di un'altra persona. Quando uno insegna, cosa succede? Per mezzo dello Spirito Santo, quelle, le persone che ascoltano diventano più maturi, eh, conosceranno delle cose che prima non gli era stato rivelato. Qualcuno che, che ha rivelazioni, quindi qualcuno riceve rivelazioni da Dio, quello che gli è segreto viene manifestato, viene chiarito. Quindi è molto importante, è molto importante eh, la comunione fraterna, soprattutto quando la Chiesa è riunita, quindi. In mezzo alla Chiesa ci sono queste cose, infatti nelle nostre Chiese ci sono quelli che cantano, ci sono quelli che suonano, ci sono quelli che insegnano, ci sono quelli che escono, che testimoniano. Ci sono tanti doni nella Chiesa che si manifestano, quindi ognuno ha il suo dono, il suo eh, servizio per glorificare il Signore. Gloria a Dio. Andiamo avanti. Alcuni condividono qualcosa altri, agli altri, eh, ponderavano con gli altri. ponderavano con attenzione ciò che veniva detto. Tale condivisione è essenziale per l'esistenza della Chiesa come comunità di fede. Ci si aspettava che ogni persona contribuisse o servisse gli altri con il suo dono o i suoi doni spirituali. Vi ricordate in 1 Corinzi 12 i doni dello Spirito Santo? I doni dello Spirito Santo sono importanti, operano per edificare la Chiesa, ok? Questo è importante, quindi i doni dobbiamo aspirare ai doni, dobbiamo chiedere che Dio ci dia, manifesti i suoi doni in mezzo a noi, in mezzo alla Chiesa. Ok? Alcuni doni si manifestano quando lo Spirito Santo ti spinge, come vi ho detto tempo fa, tante volte il Signore parla, si vede, e poi dopodiché si vede anche il risultato, le cose nascoste vengono rivelate per mezzo dello Spirito Santo, persone che stavano facendo delle cose brutte un atto di suicidio tornano in se stessi dicono che Dio mi vede si ravvedono e cominciano il loro cammino con un cuore più sereno con, ehm, per Dio quindi abbiamo visto questi punti che sono importanti torniamo Ebrei 10 25, vi ricordate? non, abbandona non abbandonando il Radunarsi insieme, mi leggi Ebrei 10:25? Ebrei, l'abbiamo letto ieri? Tutto è facile, anch'io ero come te. No? Eh, anch'io ero come sì. te, non sapevo dove era neanche Genesi. Tutti. Eh, però non sapevo dove si trovava, in mezzo, eh, o in fondo, sì. o davanti. Sì. Va bene. Noi le come alcuni hanno i di fare. Ma ah, incoraggiamoci scambievolmente quando più vedete che si avvicina quel giorno. Vado avanti. Sì, anche il 26 me lo leggi, poiché se noi cadiamo nel peccato di apostolia volontariamente dopo aver ricevuto la piena conoscenza della verità non rimane più il sacrificio per tali peccati ma solo l'attesa angosciosa del giudizio perché e dall'odore di un fuoco che divorerà i ribelli colui che ha violato la legge di Mosè sulla deposizione di due o tre testimoni è messo a morte senza misericordia di quel suo subizio più atroce pensate voi non sapete io e poi il, il sangue della sua alleanza e poi col quale è stato santificato e avrà fatto oltraggio allo spirito della grazia Vale. Okay. Noi vi riconosciamo per Dio che ha detto a me la vendetta io darò la e ancora il Signore giudicherà il suo popolo e cosa terribile capire nelle mani del Dio vivente. Di ok, gloria a Dio. Vedete? Quindi le persone se non stanno insieme. Con il corpo di Cristo non capiranno mai cos'è il peccato, non comprenderanno mai cos'è sbagliare. Qua vediamo queste persone volontariamente hanno rigettato Gesù, ok? Hanno rinnegato Gesù l'apostasia, significa rinnegare Gesù e poi calpestare il sangue del patto. Rattristare lo Spirito Santo. Cosa significa? Cioè dire, io abba cioè abbandonare Gesù e tornare al mondo dicendo io non mi interessa Gesù. Quando una persona dice così, quella persona, il suo giudizio dopo aver conosciuto la verità, il giudizio su quella persona è peggio degli altri, tutti andranno all'inferno. Ma per quella persona che ha rigettato, calpestato il sangue di Cristo e ha infangato o ha rigettato lo spirito della grazia, quella persona ha un, giudice, ha un castigo maggiore degli altri. È molto importante la comunione fraterna. Molte volte Satana imbroglia le persone, li allontana da, dalla Chiesa, piano piano diventano mondani. Okay? Piano piano rifiutano Cristo, sono più portati all'idolatria, diventano, port cioè diventano ancora più portati alla magia. Cadono nelle cose più orribili che esiste sulla faccia della terra, perché Satana comincia a controllare la loro vita. Avranno soffriranno sulla terra quando moriranno, o quando il Signore verrà saranno giudicati al di sopra degli altri. Quindi è importante, è importante comprendere il prezzo del sangue di Cristo. Come abbiamo visto l'altra volta, possiamo sbagliare nel parlare, nel pensare, ma rifiutare, rinnegare Gesù il peccato maggiore. Ma quando noi sbagliamo nel parlare o nel fare o qualcuno cade ma siccome c'è lo Spirito Santo gli dice tu hai peccato quella persona si ravvede e torna a Cristo il Signore la perdona ma quella persona che rinnega Gesù quella persona che rifiuta il sangue di Gesù non può chiedere perdono non può chiedere eh, lo Spirito Santo non ha nessuna comunione con quella persona perché quella persona pensa di fare cosa giusta nel rinnegare Gesù, nel calpestare il sangue del patto e nel ehm, eh, rifiutare lo spirito della grazia. Allora per queste persone Gesù non può tornare indietro ed essere crocifisso. È per quello che la Chiesa serve, perché, vedi, dice... Dice eh, non, ehm, ebrei, andiamo, okay, 10-25. Dice così, guarda, il versetto 25 dice: non, non abbandonando la nostra comunione ad unanza, versetto 24. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Se uno non va in chiesa, non ha comunione fraterna, ok? cosa succede? Nessuno ha attenzione per quella persona, nessuno gli dirà, guarda quello che stai sbagliando è sbagliato, è sbagliato quello che stai facendo è sbagliato, quello che stai, quello che stai dicendo è sbagliato, nessuno lo riprende, nessuno lo corregge, quindi lui, se per sé, diventa il suo Dio, fa quello che vuole. Quindi si allontana da Dio. Ma quando è in comunione fraterna, c'è la parola, c'è il canto, c'è rivelazione, ci sono profezie. Le profezie dicono quello che è nascosto nel tuo cuore, allora tu ti, ti inginocchi e dici «Signore, perdonami, ho oh peccato». Ti, lo Spirito Santo non ti accusa, ma ti convince di peccato, ti aiuta a, a ravvederti, ti porta verso la croce. Ma se una persona è lontana dalla comunione fraterna, molte volte, come abbiamo visto nel Salmo 133, non c'è ne vita, né benedizione quindi è bello quando i fratelli sono riuniti insieme e poi vediamo il risultato infatti se persistiamo nel peccare vedete non dice che nessuno pecca cioè, possiamo sbagliare umanamente ma persistere significa che lo Spirito Santo non è dentro di te quindi tu sei perso sei lontano da Dio, non puoi ravvederti. Allora qua dice, se persistiamo nel peccare, volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, perché Cristo non può tornare ancora a morire per una persona sola, no? Perché vuoi ancora che Cristo torni indietro, che si crocifiggi e poi devi ancora credergli. No, una volta che abbiamo creduto nel Cristo, una volta che abbiamo accettato come il nostro Signore Salvatore, se sbagliamo dobbiamo subito tornare a Lui, chiedere perdono perché Lui ha pagato il prezzo per noi, perché il suo sangue ci purifica da ogni peccato, è scritto in primo Giovanni 1,7. Allora lo Spirito Santo ti convince, ma se siamo ribelli non c'è nessun perdono perché siamo noi stessi che ci autocondanniamo. Chi trasgredisce, dice, la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggiore castigo a vostro parere sarà giudicato degno con lui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della, della grazia. Noi conosciamo infatti colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione, ancora il Signore giudicherà il suo popolo. Quindi è importante... Quando siamo nella comunione fraterna, lo Spirito Santo ci convince di peccato, ci edifica, ci insegna, ci incoraggia, ci unge, scusate, ci, unge ci benedice. Alcuni vengono guariti, alcuni vengono liberati. Quindi vedete quanto è importante la, comun la comunione fraterna? Quindi la Chiesa è un'assemblea di persone, che si riunisce allo scopo di guardare a Gesù, lodare il Signore, ricevere direttive da Lui per metterle poi in pratica. Lo scopo principale della chiesa primitiva era l'edificazione: si incontravano per edificarsi ed incoraggiarsi reciprocamente nella fede. Eh, mi leggi per favore in primo Tessalonicesi capitolo quattro, versetto 13 in poi? Sì. Dal 13 in poi. Non vogliamo o oh fratelli che voi rimaniate nell'ignoranza riguardo a quelli che sono morti, affinché non viate ad affliggervi con, come i pagani, che non hanno speranza. Se infatti noi crediamo, tanto dobbiamo pure credere che Dio, per mezzo di Gesù e insieme a lui, renderà con sé quelli che sono morti in Cristo, ecco infatti che cosa analizziamo su il, il, suo... il, no. il, il, suo... il Signore stesso ha segnale dato mediante la voce dell'arcangelo e la prova di Dio discenderà dal cielo e per prima cosa risorgeranno i morti in Cristo. Poi noi, i viventi, i superstiti, assieme ad essi, sarebbero rappresentati per andare a diventare il Signore in Aria. Così sarebbero per sé, per sé, per solare, per colpe, per scappo, per la sua vita. Ok? Cosa dice? Consolatevi, dunque, gli uni gli altri con queste parole. Se io mi allontano dalla con congregazione e faccio la mia vita, lavoro giorno e notte, eh, non ho tempo per la mia anima, non la nutro, non sono consolato, non sono edificato, molte volte la mia fede dimagrisce, alla fine muore alla fine si diventa ere, cioè, ehm, persone eh, eh, che cioè, accettiamo le cose errate in pratica, ci allontaniamo da Dio, siamo più ehm, siamo, ehm, i cibi prelevati per il nemico in pratica, perché non avendo forza, eh, vigore nello spirito, Satana ci inganna con tutte le sue filosofie mondane, eh, eh, ragionamenti terrene e, e ideologie umane in pratica. Quindi molte volte, molte volte è, è importante la comunione fraterna. Io vedo tante volte dei fratelli che erano... Domenica lo stavo, vi stavo insegnando un fratello che tanti anni fa era venuto anche a predicare nella nostra chiesa, un giorno l'ho incontrato con il, a distribuire il per la votazione del Partito Comunista italiano in pratica. E poi gli dico, ma scusa, ma perché sei con loro? Gli ho parlato così. E lui mi disse, guarda, questi qua eh, vanno bene per la chiesa, vanno bene... Per i cristiani per noi loro sono importanti vanno bene ma detto impossibile chi rinnega la vita chi rinnega eh, il matrimonio naturale chi rinnega eh, eh, il bambino chi promuove l'aborto non può essere da dio non può sostenere la volontà di dio mi capite noi non possiamo sostenere un qualcosa che è contro Dio, altrimenti ci auto-accoltelliamo in pratica. Perché sono anticristiani, sono contro Cristo la maggior parte. L'abbiamo visto in tanti luoghi, in tanti paesi. Siamo, sono rimasto male perché piano piano questa persona si è allontanata da Dio. Alla fine lui ha, ha pensato che queste cose sono, in, sono buone per i cristiani, perché ti parlano di, di, di democrazia, ti parlano di giustizia, di uguaglianza, ma sono tutte parole gonfiate. Satana è sempre bugiardo, è stato sempre bugiardo, è menzognero, ti promette ma non lo mantiene colui che ti promette, ti mantiene Dio e basta. L'uomo di natura è bugiardo finché non ha Cristo, però noi come cristiani sosteniamo quello che può sostenere le cose che sono morali in questa terra finché viviamo. Non possiamo scegliere Hitler o Stalin, è vero o no? Possiamo ragionare, quindi possiamo avvalere i nostri diritti per i programmi giusti. Quello che voglio dirti, no? Quindi è molto importante, se noi conosciamo Cristo, se siamo in comunione con Cristo, comprendiamo anche quale sia la volontà, la buona volontà di Dio. La, volo la buona volontà di Dio è ama, ama il tuo prossimo come te stesso. Ok? E poi non fare atti impuri, che oggi nel mondo è diventato libertà, uguaglianza. È per questo che molti cristiani, quando si allontanano dalla presenza del Signore, dalla comunione fraterna, molte volte sono guidati, sono influenzati facilmente da, questa, da questo fiume di ideologia filosofia, ragionamento terreno. Allora è importante rimanere fermi in Cristo, gloria a Dio, Amen. è importante mantenere la comunione fraterna. La chiesa primitiva era una chiesa evangelica, evangelistica. Cosa significa evangelistica? Significa una chiesa che porta, la parola di Dio agli altri, ok? Le persone venivano sparpagliate ovunque affinché condivissero la loro fede in Cristo Gesù e quando lo facevano il Signore aggiungeva alla Chiesa, non ad un edificio, coloro che si pentivano e credevano, ok? Non all'edificio, non... A un nome, non a una istituzione, ma al corpo di Cristo, alla Chiesa, alla comunione fraterna, si aggiungevano. Quindi si univano per incoraggiarsi a vicenda, ok? Per esercitare i loro doni spirituali. Per servire l'un l'altro per avere tempo di stare insieme mangiando insieme quando tu incontri un fratello una sorella è così bello sembra di stare che, che tu lo conosci, la conosci da una vita perché siamo fratelli ci vogliamo bene perché nello spirito siamo uno questa comunione anche se noi vediamo in chiesa molte volte Purtroppo se avevamo il nostro locale, stavamo fino a mezzanotte in chiesa, ma siamo limitati. Ma veramente quando siamo in Cristo, stare insieme, parlare insieme, eh, comunicare insieme è la cosa più bella che esiste perché parliamo la stessa lingua, abbiamo lo stesso obiettivo, abbiamo la stessa speranza. Abbiamo lo stesso Dio, lo stesso Signore, abbiamo lo stesso Spirito. Quindi la comunione fraterna è così bella che molte volte quando stiamo insieme il tempo vola, non ce ne rendiamo conto. Molti cristiani che sono carnali purtroppo molte volte sono limitati sulle loro cose, sulle cose Terrene, ma quando si insieme, qua vediamo una, una volta alla settimana: di sabato in Israele, di domenica, in altri paesi, in altri paesi ci sono alcuni. Se andiamo nei paesi arabi, i cristiani: sì, quando il giorno di riposo è venerdì, per loro il venerdì, cosa fanno? Si incontrano, adorano il Signore. Se vai in Israele, il sabato e la chiusura, il sabato, si incontrano adorano il Signore. Veniamo nell'Occidente, di domenica, di domenica ci incontriamo e adoriamo il Signore. Ogni momento è buono per stare insieme e glorificare Dio. Noi ci uniamo, ci incontriamo martedì, mercoledì, giovedì sabato e domenica perché è importante la prima la chiesa primitiva ogni giorno dice la bibbia ogni giorno dopo lavoro andavano dove dai fratelli nella casa dove si pregava pregavano mangiavano insieme adoravano insieme e c'è chi deve essere guarito che ci c'è chi deve essere consolato e la vita, piano piano, la, cioè, andiamo a vedere un attimo eh, per, farti, per farvi capire, atti 2, atti 2, cioè, do, comprendere la realtà della Chiesa. Guardate com'era la Chiesa. Perché mi guida lo Spirito Santo, mi dice di andare a, a atti 2. Versetto eh, 42. Essi erano assidui alla predicazione degli apostoli, alle riunioni comuni, alla frazione del pane e delle preghiere. Or tutti erano presi da timore poiché molti segni e miracoli si compivano dagli apostoli e tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano tutto in comune, vedendo i loro beni e ne distribuivano il prezzo fra tutti, secondo il bisogno di ciascuno, ed erano assidui nel frequentare ogni giorno insieme i tempio e spezzando il pane. Nelle loro case prendevano cibo con gioia e semplicità di cuore. Lodavano il Dio e godevano il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore aggiungeva alla stessa società ogni giorno gente che si salvasse. Vedete, vedete nella CEI hanno messo società, ma realmente si chiama comunità assemblea o comunità, ok? Comunità. Quindi c'è cioè, a loro comunità quelli che venivano salvati. Altre persone venivano salvati perché vedevano un amore immenso fra i fratelli, perché avevano lo stesso spirito, avevano lo stesso linguaggio, avevano la stessa speranza, vedete? Quindi stavano insieme nella, nelle case, dice. In quel tempo c'era ancora il Tempio di, Oro, di Erode, andavano e poi tornavano, stavano insieme giorno e notte e ascoltavano la pace perché nel Tempio era vietato predicare il Vangelo, se non li, li frustavano. Quindi andavano nel Tempio, pregavano il Signore perché erano appena convertiti dal giudaismo al, al Signore. Però andavano, però, qua vediamo, tornavano, stavano insieme in casa, spezzavano il pane e pregavano. Hanno tutto in comune, dice la Bibbia. C'è una grande differenza. Questa è la realtà quando una persona viene salvata. Ok. Andiamo avanti. Eh, gloria a Dio. Quindi si riunivano per incoraggiarsi a vicenda, per esercitare i loro doni spirituali, per servire l'un l'altro, per avere tempo di stare insieme, mangiando insieme. Quando erano insieme, usavano i loro doni spirituali edificarsi a vicenda. Poi andavano a predicare la parola di Dio e così il ciclo riprendeva di nuovo. Credevano nel Signore Gesù Cristo e si riunivano insieme. Non importava dove, forse in un edificio, in una casa di qualcuno, non importava quanti, se tanti o un piccolo gruppo di persone che si incontrava nelle case? Tutto ciò non aveva molta importanza. L'importante era che si incontrassero insieme nel nome del Signore per esercitare i loro doni, per incoraggiarsi l'uno l'altro, per stare insieme, avendo come scopo ultimo quello dell'edificazione, dell'incoraggiamento reciproco. Okay? Quando due fratelli si incontrano, si edificano, perché in loro c'è la presenza di Dio, c'è Cristo. Quindi, qua possiamo scoprire di fatto che attraverso questo, questo insegnamento oggi, eh, la chiesa locale di cui eh, abbiamo visto, eh, incontrandosi in 20 gruppi eh, in studi biblici come facciamo noi eh, divisi, sparsi in ogni luogo quindi pace e valentina quindi incontrandoci in diversi posti come oggi ci incontriamo cosa facciamo noi? ci edifichiamo secondo la volontà di Dio Quindi il concetto della Chiesa che prima avevamo, oggi, in questo momento, è annullato. La Chiesa è la comunione fraterna, cioè la comunità che si riunisce nel nome di Gesù Cristo. Ok? Quindi... Oggi abbiamo visto questo insegnamento che è molto importante che la chiesa si, si unisce quando si unisce lì c'è la potenza di dio la presenza di dio settimana prossima settimana prossima vedremo alcune domande e, e insieme eh, risponderemo e ci eserciteremo secondo la volontà di Dio. Quindi la Chiesa significa la comunione fraterna. Quindi la prima Chiesa, come abbiamo visto anche in Atti capitolo 2, come abbiamo visto in Ebrei 25, ehm, come abbiamo visto anche Ebrei eh, 10:25, Atti 11, eh, Primo Testanoicesi eh, 4, 13 in poi, Abbiamo visto la nostra comunione, la nostra adunanza, significa edificarsi a vicenda. Ok? Quando siamo insieme ci edifichiamo, ci consoliamo, ci correggiamo a vicenda. Se una persona è abituata a dire le parolacce ogni secondo, quando sta insieme ai fratelli si controlla. È vero o no? Se, se qualche fratello lo ascolta e dice: Guarda, che è sbagliato, è un peccato. Vedete? Ma se una persona non è insieme al corpo di Cristo, come, come oggi facciamo, e poi lo facciamo ogni domenica in chiesa, allora molte volte diventiamo come i pagani. I pagani sono coloro che parlano come mangiano. Dalla mattina alla sera la loro bocca è piena di sporcizia, di immondizia. Ma quando si in Cristo, tante cose vengono scar scarfite o tolte da noi, perché stando insieme lo Spirito Santo, la parola di Dio, il fratello, la sorella, ci corregge, ci correggiamo a vicenda, ci edifichiamo a vicenda. Quindi l'importanza della Chiesa, di Cristo, e questo serve per edificarci a vicenda, fortificarci nella speranza che abbiamo in Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Vi chiedo, non, a, non dovete avere nessuna paura, nessun dubbio. Se avete delle domande, per favore chiedetemi perché è importante, perché... Noi veniamo battezzati, dopo che siamo battezzati, entriamo, cioè ci integriamo nella comunità, in Cristo, nel corpo di Cristo, nella Chiesa, nell'Assemblea di Dio. Ok? Quindi l'Assemblea di Dio o la comunione fraterna non è l'edificio, ma siamo noi. Quindi se ci sono delle domande importanti per quello che prima di battezzarci che dobbiamo anche capire cosa significa la Chiesa. Okay? Noi abbiamo, da quando eravamo piccoli, abbiamo visto tante Chiese. Non è quella Chiesa. Anche i cristiani evangelici, i, i figli dei cristiani evangelici, se non conoscono la parola, per loro la Chiesa è l'edificio. Ma se imparano cos'è la Chiesa, comprenderanno, come te, come me, come noi, che la comunione fraterna, gloria a Dio. Avete delle domande? Vi do tre secondi. poco, è così fatte in fretta. Domande? Nessuno è chiaro? Veramente, ditelo è chiaro? Ok, grazie a Dio, perché è lo Spirito Santo che ci fa comprendere. Valentina, hai capito cosa stavo dicendo? Ok, Eden, hai capito? Sì, ho capito. Ok, Lisa, hai capito? Sì. Va bene, Dio vi benedica. Sì, eh? Ok, quindi è importante perché è la parola... È chiara, se ci sono delle domande potete domandare, chiedere e lo vediamo insieme. Gloria al Signore. Ok, preghiamo, preghiamo insieme alla sorella Eden, Lisa, Mario, Valentina, alla fine Magdalena. non ho sentito nulla ok ho detto preghiamo Adesso. ah ok sì sì okay. infatti ho visto allora preghiamo prima prega eden e poi lisa e poi lisa e poi valentina Mario eh, anzi Mario poi alla fine valentina dopodiché Magdalena Grazie per uh, questa giornata, grazie per averci riunito per ascoltare la tua parola, grazie allora. per averci la potuto comprendere, grazie per tutto quello che ci ha fatto per ora. Chiedo che la parola che abbiamo compreso e imparato oggi la possiamo evangelizzare anche da altre persone. Chiedo che, ti chiedo di perdonarci da ogni peccato che abbiamo commesso, ti chiedo di aiutarci a non rifare sempre lo stesso errore, ti chiedo di aiutarci sempre in ogni cosa che facciamo e di proteggerci sempre dove andiamo. Ti mm. do a me mani il resto della giornata, ti chiedo di proteggere e benedire tutti i miei fratelli di Sulla in Cristo e non risolverò. Amen. Ah, Alleluia, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, grazie per questo momento, grazie perché siamo qui, grazie perché siamo riusciti a collegarci, a leggere la tua parola, a comprenderla, a interpretarla. Signore, fa che riusciamo ad applicare la tua parola nella nostra quotidianità a farti conoscere a tutte le persone che incontriamo. Signore, è importante lodarti, noi siamo qui per lodarti, per benedire il Signore, per comprendere la Tua parola e per avvicinarci sempre di più a Te. Signore, ti chiedo perdono per tutti i miei peccati, ti chiedo di migliorarmi sempre di più, di avvicinarmi sempre di più a Te, ti ringrazio per il dono della vita, per la mia famiglia, per i miei figli. Ti prego Signore di. Ti prego, Signore, di... di aiutarmi, di invitarmi a alla... un mestiere di mamma, perché è un vero e proprio mestiere nel seguirmi, nel guidarmi con, la... con mio marito, con tutta la mia famiglia. Ti prego, Signore, in questo momento ti chiedo di benedire tutte le persone che sono in ascolto, di fare in modo che tutti i loro problemi possano risolversi, affinché ognuno di noi possa vivere con pace e serenità, di riposare questa notte in maniera serena e di affrontare domani il nuovo giorno con il tuo aiuto e con la tua forza, Signore. La tua parola sia per noi l'insegnamento di vita e la tua presenza sia per noi la nostra forza. Amen. Signore ti chiedo di benedire tutte le persone che in qualche modo ce l'hanno con me, benedire i miei nemici. Ti prego Signore di, di fare in modo di, di riuscire a superare ogni ostacolo. Signore in questo momento ti chiedo che per me, per tutte le persone che sono in ascolto, qualsiasi spirito malvagio che in qualche modo cerca di aggredirci, di tentarci. Fa che noi riusciamo a sconfiggerlo, che ti ha allontanato, Signore, nel tuo nome sconfitto e bruciato affinché non possa più disturbarci. Fa in modo che riusciamo a riconoscere gli spiriti maligni e riuscire ad abbatterli. Nel tuo nome, Signore, te lo chiediamo di coprirci con il tuo preziosissimo sangue, di proteggerci con la tua grande mano protettrice, di proteggerci dal male. Signore, ti prego. In questo momento ti chiedo di guarire tutte le persone che sono negli ospedali, che stanno male, che chiedono il tuo aiuto, dagli un conforto, dagli una speranza, fai in modo che possano capire la tua importanza, la tua di Signore, perché tu sei il Dio dei miracoli. Amen. Okay. Signore, ti chiedo di benedire le nostre entrate, le nostre uscite, di benedire Israele. Amen. di benedire tutti gli stati che in questo momento non conoscono la tua forza, la tua volontà e la presenza nella tua vita è una guida per tutti noi, Signore. Signore, noi confidiamo in te e ci affidiamo a te. Ti prego di fare in modo che noi riusciamo a ravvederci, a non sopravvalutarci, a non sottovalutarci, a essere umili, Signore, e soprattutto ad essere una comunità, una Chiesa come lo siamo in questo momento, sei in mezzo a noi, Signore. Sei tra di noi e tutto quello che ti chiediamo, Signore, tu lo farai diventare così come richiesto, nel tuo nome, Signore, ti chiedo di coprirci con il tuo preziosissimo sangue e di benedire tutti noi, Signore, tutte le necessità che le famiglie delle persone in ascolto hanno, Signore. Bene. Vale. Ok, sorella Valentina e poi fratello Mario. Visite. Sì, sì. Mi sentite? Sì, sentiamo. Grazie, signore, aiutare tutte le persone che si sentono triste. Amareggiato perché hanno sentito a trovarsi i miei fratelli, ti prego Signore di benedire in salute tutte le persone che sono qua in ascolto, di benedire le loro famiglie e, e di benedire tutti i bambini del mondo Amen. e di aiutarmi a crescere come donna e come madre, di donarmi la saggezza e l'intelligenza a me e anche a tutte quante le mamme di stare accanto a tutte le mamme Amen. che sono qua in ascolto e anche a tutte le mamme del mondo Amen. grazie Signora, Amen. Amen Amen, Dio ti benedica Amen Ti ringrazio per la parola di questa sera chiedo di aiutarla il comportamento, ti chiedo di aiutarmi a migliorare. Ti chiedo signore di essere vicino a tutte le persone che hanno bisogno. Amin, amin. A le che hanno te. Ti chiedo di far cessare tutte le perme, tutte le sofferenze proteggere la mia e la famiglia e le persone che compongono questo tipo tu hai per tutti per tutti per le persone che soffrono Per ora in tutte le persone che hanno bisogno e che necessitano Amen, amen, amen, alleluia. Dio ti benedica, grazie. Amen. Signore te ricordo. Grazie Padre, grazie Signore. grazie Spirito Santo per questa possibilità che ci hai dato di poter stare assieme, Signore, come chiesa, Signore, radunati, edificandoci, Signore, per mezzo della tua parola, che è vita, che è spirito, che è verità, Signore. Signore porta fame nel nostro, signore, nel nostro cuore, guidaci nella tua via, Signore, che possiamo sentire questa fame di essere nutriti della tua parola. Signore, di meditare la tua parola, Signore. Signore, di metterla in pratica nel nome di Gesù Cristo. Che lo Spirito Santo sempre ci guide in ogni verità per la gloria del tuo nome, Signore. Noi preghiamo così. Alleluia, Alleluia Grazie, Signore. Paolo. Manifesta Spirito Santo in di noi glorifica Signore in ogni area della nostra vita. Signore, ti chiediamo di benedire le nostre entrate, le nostre uscite, le nostre finanze, Signore. Benedice, Benedice Signore, soprattutto le cose della nostra vita, il nostro ministero in Cristo Gesù. Signore, da signore fermezza, signore, alleluia, responsabilità, Signore di tutti coloro che i tuoi figli, signore, che sono in questo gruppo, signore, di sentire la fame, di andare avanti, signore, e di poter essere anche battesati, signore, nello spirito, signore, per la gloria del tuo nome, signore, di essere battesati in acqua, signore, nel nome di Gesù Cristo, mm. signore, benedici tutta la nostra famiglia, signore, benedici i nostri figli, signore, Signore, ti chiediamo di avere uno sguardo, Signore, su tutti i giovani, Signore, che sono persi, Signore, nelle cose mondane di questo mondo, Signore, persi nelle tenebre, nelle tradizioni, Signore, nei vizi. Signore, ammira le camere loro cuore, dai un cuore, Signore, di carne recettivo, temeroso da te, Signore, alleluia che diventano strumenti per la Tua gloria, Signore, mm. nel nome di Gesù, salvali, Signore, salva le loro anime, Signore, oh, salva, nel nome di Gesù. Signore, mm. preghiamo anche per gli anziani che non ti conoscono, che sono arrivati anche a questa età, Signore, alleluia, Signore, te chiediamo, Signore, una nuova <coughs> opportunità, rivelate anche nel mm. loro cuore, possano, mm. Signore... E accettarti nel loro cuore come, come Signore Salvatore, Signore, nel nome di Gesù, dale mm. un'opportunità, Signore, grazie, per grazia, noi siamo, Signore, preghiamo che quella grazia che abbiamo ricevuto anche loro possano condividere, possano avere, riceverla, Signore, nel nome di Gesù. Preghiamo per la chiesa, Signore, preghiamo mm. per le nazioni, Signore, mm. preghiamo per i popoli, perdona, Signore ogni popolo, ogni nazione, Signore, nel nome di Gesù, Signore, salvati, preghiamo per un risveglio a livello internazionale, Signore, Signore, affinché possano tutti venire da te, Signore, e mettere in pratica la tua parola, Signore, aiutaci a crescere, a conoscerti sempre di più, a dare frutti, Signore buoni, secondo le opere buone che tu hai programmato prima della fondazione Grazie del mondo. Padre. Amen. Signore, benedice tutti i miei fratelli, tutti, tutta, la, tutta la nostra famiglia, i nostri parenti, i nostri amici Amen. i nostri vicini, Signore. Signore, benedicili, Signore. Nel nome di Gesù, benedici i nostri matrimoni, Signore. Amen. Benedice il pastore, Signore. Amen. Benedice la sua famiglia. Saudisce tutte le preghiere del suo cuore, Signore. Nel nome di Gesù, così come chiedo per Lui, chiedo anche per tutti i miei fratelli in Cristo, Gesù, Ami, Signore. Amini, amini. Grazie. grazie, Padre, grazie Signore. grazie, Signore, coprici con il tuo sangue potente, Signore, custodisci i nostri sogni e la tua pace, Signore. Signore, dimore di balsamo il nostro cuore e la nostra mente, che siamo rivestiti del tuo amore, Signore, facendo ogni cosa, Signore, del tuo amore. Signore, e che la grazia tua sempre sia con noi e con, tu, e con tutti coloro che hanno a che vedere con noi. Amen. Nel nome di Gesù. A te la lode, gloria e onore per tutti i secoli di secoli. Grazie a Gesù, grazie a Padre, grazie Spirito Santo. E sei tenuto in eterno. Amen. Amen. amen. amen. Alleluia. Padre, amen. grazie Signore Gesù, grazie per le mie sorelle, per il fratello. Grazie, Signore, per la Tua parola. Ti chiediamo, Spirito Santo, di sigillare le parole che Tu ci hai insegnato. Signore, di fortificarci, di essere, Signore, pronti, Padre, per fare la Tua volontà. Signore, ogni legame, ogni attacco satanico sia legato e cacciato nell'abisso. Io distruggo le forze delle tenebre. Metto davanti a Te, Valentina, nel nome di Gesù, la copro col sangue di Gesù. Distruggo le forze delle tenebre, copro col sangue di Gesù Cristo Valentina, Tommaso, Cristina. Li copro col sangue di Gesù Cristo, la nonna col sangue di Gesù Cristo. Distruggo le forze delle tenebre nel nome di Gesù Cristo. Fuori da quella casa, fuori nel nome di Gesù. Le forze delle tenebre io vi leggo nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù Cristo. Padre Dio Onnipotente, intervieni, tocca, guarisci, benedici, Signore. Signore, noi ti ringraziamo, mettiamo davanti a te, Signore, Lisa, Signore, la sua casa, la sua famiglia, li copriamo col sangue di Gesù Cristo. Ogni attacco, ogni dardo del nemico, nel nome di Gesù, ora, sia legato e cacciato nell'abisso. Distruggo le forze delle tenebre, distruggo il piano di Satana, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Padre di Onnipotente. Copriamo suo marito Mario col sangue di Gesù il locale, con il sangue di Gesù Cristo. Signore, copriamo col sangue di Gesù Cristo i suoi figli. Padre, mettiamo davanti a te Chiara, Signore, e così anche Alice, signore che hanno accettato Gesù tutta la famiglia di Lisa, signore che hanno professato Signore, la preghiera della salvezza nel nome di Gesù nel nome di Gesù siano protetti grazie per la sua nonna, Signore che l'hai guarita, Signore che è tornata, Signore normale, Padre, noi ti ringraziamo Spirito Santo, che l'hai protetta Padre, Signore, noi ti chiediamo in questo momento, tutti i nostri fratelli in Cristo siano protetti ora, nel nome di Gesù i nostri familiari siano protetti, nel nome di Gesù i nostri figli siano protetti Protetti nel nome di Gesù. Signore, li proteggiamo dallo spirito di questo mondo, li proteggiamo dall'influenza, dall'immoralità, dalle cose di questo mondo che operano attraverso i film, attraverso i cartoni animati, attraverso, signore, i giornali, attraverso la tv qualsiasi spirito che si manifesta attraverso i cartoni animati nel nome di Gesù sia legato e cacciato nell'abisso noi liberiamo padre i ragazzi, i giovani, i bambini noi li liberiamo nel nome di Gesù li copriamo col sangue di Gesù col sangue di Gesù Cristo Signore grazie Spirito Santo tocca, tocca, tocca libera padre mettiamo davanti a te Magdalena, Mario Elisabetta li copriamo col sangue di Gesù Cristo, Signore. Liberiamo Elisabetta da ogni attacco, da ogni influenza demoniaca nel nome di Gesù Cristo. Padre, tocchiamo. Mettiamo davanti a te Eden, sua mamma, suo, suo papà. Noi li copriamo col sangue di Gesù Cristo. Distruggiamo ogni piano satanico che è contro la loro vita nel nome di Gesù. Proteggiamo la loro casa con il sangue di Gesù Cristo. Signore, grazie. Grazie, Padre. Grazie, Spirito Santo. Benedisci la tua Chiesa. Guarda la Chiesa perseguitata, i nostri fratelli sparsi in tutto il mondo. Padre, proteggi tutti i cristiani che sono in tutto il mondo, Signore, di qualsiasi denominazione, che sono uomini e donne che cercano Te, che amano Te, che cercano la Tua volontà. Signore, manifestati attraverso la Tua parola, nel nome di Gesù. Grazie, Padre. Grazie, Spirito Santo. E sei benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen. Dio vi benedica. Alleluia. Dio vi benedica. Vi... Dio, benedica, grazie a voi, amen. buonanotte, pace, buonanotte a tutti, Dio vi benedica, shalom, pace, pace, pace, a te, noi ti lodiamo, Signore, a te, alleluia. Se tu hai ascoltato questo insegnamento, io ti invito adesso di fare questa preghiera della salvezza. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Se tu con il tuo cuore credi che Dio ha risuscitato Gesù dalla morte e che confessi con la tua bocca che Gesù Cristo è il Signore, tu sarai salvato. Ripeti con me questa preghiera. Ripeti, Signore Gesù, io credo che Tu sei risorto il terzo giorno. Signore Gesù, io credo che Tu sei il Signore e il Salvatore. Signore Gesù, adesso ti invito di entrare nel mio cuore. Ti ricevo come mio Signore Salvatore. Perdona tutti i miei peccati, lavami con il tuo sangue. Signore, io ti chiedo di scrivere il mio nome sul libro della vita. Io credo che tu sei Gesù, il Figlio di Dio, colui che è morto e risorto e che ritorna. Grazie per avermi salvato. Riempimi con il tuo Santo Spirito. Insegnami la tua parola. Amen. se tu hai fatto questa preghiera oggi stesso se tu hai invitato Cristo nel tuo cuore oggi stesso tu sei diventato figlio di Dio e sei nato di nuovo da adesso in poi la tua vita è cambiata vedrai un grande miglioramento nel tuo pensiero nel tuo cuore nella tua vita avrai serenità, avrai pace sicurezza in Cristo Gesù se tu vuoi se sei qua in Italia puoi chiamarmi al 327-3723-249 così noi possiamo aiutarti se sei vicino a noi a seguirti, a, farti, a, a insegnarti la parola di Cristo e così anche eh, se sei lontano e guidarti a una, in una chiesa buona che segue veramente la parola di Dio, secondo la volontà di Dio. Dio ti benedica, shalom, shalom, shalom. Gesù è il Signore.